sketch che, sì, fa, che poi dall'altro insomma non siamo manco troppo lontani no però è eh, da da dal mondo, dal ah, mondo, dal so, mondo. lontani dall'obiettivo dall 4 maggio diciamo comunque a parte gli scherzi introduciamo un ospite molto che io sono molto felice ci fa piacere sì. eh, ci piacere perché quando hai un professore ovviamente tu metti la testa giù e ascolti quello che ascolti, ti dice Ascolti e poi no? soprattutto perché ci sono tanti temi d'attualità da trattare con lui il professor Gabriele Antonini dell'Università di Roma La Sapienza urologo di fama internazionale e medico sociale della SS Lazio buongiorno professore buongiorno a voi ragazzi grazie per l'invito buongiorno professore grazie a lei per la disponibilità come dicevo appunto siamo da lei per chiedere un faro una guida perché noi effettivamente con le dichiarazioni politiche ci stiamo capendo ben poco eh sì Diciamo che la situazione non è, non è molto chiara perché il virus purtroppo non si conosce e quindi quando non conosci un qualcosa che sta alterando in modo eh, estremamente violento la qualità di vita di tutti noi, eh, brancoli un pochino nel buio. Il problema fondamentale è che finché non avremo un vaccino eh, la situazione sarà sempre, sempre complicata da affrontare. Nell'ambito di questa situazione complicata insomma, sono uscite anche un po' di ecco, notizie no? che insomma, si rincorrono fra diverse tipologie di farmaci uno di questi vuole, una di queste vuole insomma, che uno dei farmaci insomma, che aggredisce questo coronavirus è quello del, per il tumore alla prostata ecco, a lei che appunto, è un urologo di fama internazionale chiedo, è vero, o non è vero però insomma, quando uno sente allora, il, il tumore sono... alla prostata pensa anche... Campanello d'allarme eh, I nostri ascoltatori no? pensano anche agli effetti collaterali Campanello d'allarme, suona l'allarme certo. Diciamo che questa qui è una supposizione innanzitutto Quindi non c'è un reale dato Si è visto, siccome i pazienti colpiti da questo tipo di virus Sono soprattutto pazienti anziani Si è visto che in quei pazienti che erano contestualmente In terapia per un tumore alla prostata Il, il virus non aveva questo, questa violenza Questa... Diciamo questa aggressività e soprattutto questi pazienti non hanno avuto delle complicanze, quindi parlo di essere intubati oppure di avere avuto esiti infausti. Questo perché? Perché il farmaco è un antiandrogeno, induce una femminilizzazione nell'uomo, diminuisce i valori di testosterone, il testosterone è l'ormone maschile per eccellenza, quello che ci dà eh, oltre alla lebido anche la, la forza. Eh, protegge il cuore, i muscoli, ci fa sentire bene eh, levare il testosterone dà tutta una serie di effetti collaterali e induce nell'uomo una femminilizzazione cresce un po' il seno, vengono delle vampate di calore c'è un calo del tono umorale quindi ci sono degli effetti collaterali importanti perché questa cosa? perché nella donna la componente estrogenica che sono gli ormoni, gli estrogeni sono gli ormoni femminili che ha, sembra che abbiano un'attività antivirale molto molto forte. Voi immaginate che una donna tiene nel suo grembo un feto per nove mesi e lo deve difendere da tutti gli attacchi sia batterici che virali possibili e immaginabili. Quindi il potere immunitario che ha la donna, la difesa immunitaria che ha la donna, supportata da questa componente estrogenica, quindi componente ormonale femminile, è di gran lunga maggiore a quella dell'uomo. Levando il testosterone aumentano gli ormoni femminili nell'uomo, quindi si induce questa femminilizzazione che dicevo e l'uomo sembra che diventi, però ancora non è stato dimostrato, che diventi più resistente agli attacchi virali proprio perché ha una componente estrogenica femminile più forte. Quindi addirittura potrebbe essere dannosa questo eh, diciamo, tentativo che sta facendo la medicina? Beh, è dannoso perché dà effetti collaterali, altera la qualità di vita, cioè eh, fondamentalmente chi fa questo tipo di trattamento farmacologico è un uomo anziano che comunque ha un calo della libidine, un calo del tono, un calo dell'umore, eh, sviluppa il seno, cioè effetti collaterali importanti, addirittura il blocco del testosterone è un qualcosa che effettuano delle persone transgender per fare, per poi sottoporsi a un'operazione di trasformazione da uomo a donna. Quindi insomma eh, io andrei un attimo cauto con questi farmaci, non sono farmaci così eh, maneggiabili facilmente e soprattutto hanno un costo molto elevato perché è un trattamento che prevede delle eh, infiltrazioni intramuscolari o sottocutanee da fare ogni tre mesi con un costo di 300-400 euro ogni fiaga, insomma non è proprio una passeggiata. Certo, poi chiaramente noi eh, io apprezziamo questo comportamento, eh, mi viene da dire guardingo, ma quando parliamo di salute di solito le persone si rivolgono ai medici che appunto impongono calma, e che non fanno, diciamo, dello sbandierare ai 420 venti soluzioni eh, uno stile di comunicazione medica e che ci stiamo accorgendo, dottore e professore, mi scusi, che è sempre più importante al giorno d'oggi, no? Beh, sì, diciamo che soprattutto quando si parla di un qualcosa che non si conosce tutti possono avere voce in capitolo e tutti possono dire da loro perché poi non c'è una riprova sul campo e quindi quello che vediamo in questo momento è tanti esperti o pseudo esperti che si pronunciano sul farmaco, secondo me, o sul trattamento del virus. Questo fa solo grande confusione e aumenta i dubbi che abbiamo. E la mia domanda è anche su ecco, come lei avrebbe invece pensato di affrontare a questo punto la fase 2. Beh, Io sicuramente avrei cominciato a dare mascherine a tutti quanti. Questa è la cosa principale, proteggersi con la mascherina già diminuisce la diffusione del virus qui stiamo ancora cercando di capire dove trovare le mascherine e a quale, a quale prezzo. Quindi secondo me l'errore che è stato fatto è quello di non reperire, di non produrre le mascherine perché a un certo punto devi organizzarti, abbiamo avuto due mesi, siamo stati due mesi dentro casa, devi organizzare una produzione di mascherine. Tutti dobbiamo avere la mascherina per difenderci e per difendere gli altri. Questo è il primo step, perché anche con la mascherina... Quanto meno con la chirurgica, lei dice, professore. È chiaro, perché quantomeno difendiamo il, il, nostro, il nostro apparato respiratorio. Questo è il primo step. E poi cercare di fare i tamponi più possibile alla, alla popolazione facendo uno screening, isolando i positivi e cercando di restringere il cerchio. Perché se no oggi, se noi usciamo, abbiamo esattamente lo stesso rischio di, avere, eh, di contrarre il virus che avevamo due mesi fa. Il lockdown, stare dentro casa, è servito solamente a una cosa a mascherare le carenze del nostro sistema sanitario nazionale che è stato massacrato negli ultimi anni, sono stati tagliati posti letto in continuazione, non sono stati assunti medici, nella Regione Lazio sono vent'anni che non si fanno concorsi per assumere i medici, non ci sono gli infermieri, stare a casa vuol dire non diffondere la malattia e non aver necessità di eh, strutturare nuovi posti di. Eh, terapia intensiva altra cosa importante sappiamo che tornerà il virus ci hanno detto così ottobre novembre bisogna organizzare delle strutture covid solamente covid 7-8 ospedali covid perché non si può eh, gestire la promiscuità di una malattia oncologica della vescica del, dello stomaco con un paziente affetto da covid perché uno entra con un tumore e esce con una infezione virale questo è assurdo e qui vorrei portare avanti la battaglia del mio caro amico, nonché illuminare di fama mondiale, professor Martelli, riapriamo il Forlanini che è una struttura eccezionale e veramente potrebbe essere un grande punto di riferimento in quel punto storico con il Forlanini e il San Camillo, eh, con lo Spallanzani e il San Camillo attaccati. E certo, noi invece ci facciamo le feste la sera d'estate, caro professore, e viene la rabbia di tutto il mondo nel vederlo no, eh, così. È eh, però mi chiedevano, noi praticamente eh, faccio un po' un riassunto di quello che lei ha detto, noi praticamente stando a casa questi due mesi abbiamo comprato del tempo e lo abbiamo regalato a, um, ehm, diciamo alla, alla carenza, alla, del, servizio alla carenza del servizio sanitario nazionale per organizzarsi, ma certo. un paese membro del G7 che nel 2020 non riesce ad organizzare una produzione di mascherine, ma che speranza dà di poter avere una fase 2 tranquilla e poi una fase, fase 3? 2? Ma non c'è la fase 2, finché non arriva il vaccino non esiste fase 2. Ci sarà il vaccino, bisognerà capire che tipo di vaccino, che cosa troveranno per eh, soluzionare questo problema, ma la fase 2 non esiste. Fondamentalmente il rischio che abbiamo domani o dal 4 maggio o dal 18 maggio è esattamente identico al rischio che avevamo il 3 marzo. Quello che abbiamo contenuto è la diffusione del virus, ma se cominciamo a riuscire tutti quanti, se non abbiamo le mascherine e soprattutto se non ci sono le strutture deputate a trattare tutti i pazienti, non fare una scelta tra il più giovane e il più anziano, non, non arriveremo mai alla, alla soluzione del problema. In più, questo è un segnale importante che ci hanno dato di pandemia, a, a ottobre torna, ma se torna fra dieci anni, ma vogliamo organizzarci? Anche perché poi notizie seria. di una pandemia, professore, noi l'avevamo avuta in, in passato, c'era chi appunto aveva detto certo? prepariamoci perché potrebbe succedere chiaro. quando c'era stato il caso dell'H1N1 che era la, la suina, la cosiddetta suina, no? Sì, sì, assolutamente. Con la SARS anche. La una, Sarsa. Nazione seria, una nazione seria, dal mio punto di vista, struttura il suo futuro sulla sanità e sull'istruzione. Qui non abbiamo strutture sanitarie e soprattutto le scuole sono chiuse. Per carità, a scuola si diffonde il virus, però il nostro sistema di istruzione secondo me non è all'avanguardia con i tempi, tantomeno la sanità. Io aggiungo anche una domanda per quanto riguarda proprio il suo stretto lavoro, perché poi mh, quando, quando diciamo, interpelli i professori di varie branche insomma, ti viene il dubbio anche del chiedere le difficoltà di questo periodo nel suo campo, e soprattutto il pericolo che però c'è per tutte quelle persone che magari non sono malate di coronavirus però in questo periodo non se la sono sentita magari di andare a fare una visita che poteva rivelarsi importante, magari dimenticano l'abitudine di andare a fare visitare e poi subentrano altri problemi. Beh, partiamo dal presupposto che l'urologia è una branca prettamente maschile. L'uomo arriva a fare un controllo quando sta in una situazione veramente... Eh, drammatica di salute, è, è diverso dal concetto che hanno le donne. Le donne fanno prevenzione, si preparano alla gravidanza, cominciano a 16 anni a fare il primo controllo ginecologico. L'uomo purtroppo non ha questa cultura. Un po' sta cambiando grazie al web, grazie alla comunicazione, grazie a tante iniziative che si fanno, anche grazie a voi che ne parlate in radio, però l'uomo non ha questa cultura. È ovvio che in un momento storico come questo la paura di contrarre un'infezione, soprattutto in un nosocomio, quindi in un ospedale oppure in un ambulatorio, eh, praticamente azzera completamente la volontà dell'uomo di fare prevenzione. Ma la problematica vera è quella della promiscuità, cioè in una struttura tu non puoi mettere un paziente che ha un tumore insieme a un paziente affetto da Covid, perché io entro con il tumore e esco con il Covid la promiscuità delle patologie non può sussistere. Se non fai delle strutture solamente Covid, ci troveremo veramente nei guai per altre malattie. Questo è il senso. E poi c'è questo dato curioso, che, o meglio curioso, insomma, un dato certo, che insomma, gli uomini a quanto pare si ammalano di più. Ma proprio per quel, per quel motivo che dicevamo prima, la donna ha un sistema immunitario più forte non è che gli uomini si ammalano di più, il virus non guarda in faccia nessuno, colpisce sia gli uomini che le donne, però le donne resistono di più perché il loro sistema immunitario, grazie alla componente estrogenica e grazie alla loro predisposizione comunque a difendere un feto, le rende più immuni rispetto all'uomo e l'uomo si ammala, ammala più facilmente, va incontro alle complicanze più facilmente. Arriva qualche domanda anche di qualche uh, riassumo, insomma sì. sono un po' tutte indirizzate alla, al professore per quanto riguarda la sua sensazione per la riapertura di bar e ristoranti, dice professore secondo lei quale sarà la soluzione, davvero mangiare con un, un vetro in mezzo? Secondo me non, non si aprono perché innanzitutto... Eh, tutte le normative che metteranno, tutti i veti, i vincoli saranno drammatici, ma poi immaginate voi andare al ristorante e stare con la mascherina, cioè il ristorante è un posto di ritrovo dove uno fa un incontro sociale, conversa, stare distanti, mangiare con la mascherina, prima di andare al ristorante una persona ci pensa, dice ma preferisco o faccio una cena a casa oppure mi organizzo in un altro modo, io credo che sarà veramente un problema quello per la gestione della ristorazione però professore lei dice non riaprono perché non conviene a loro riaprire a queste condizioni però riaprire uh -huh. un bar in particolare più che un ristorante magari eh, che mantenga tutte le varie precauzioni necessarie distanza di sicurezza dispositivi di protezione ma io credo che sia possibile perché certo, esatto e invece cioè io non capisco in questa fase 2 sarà possibile andare a trovare un congiunto a casa un congiunto poi definito anche un amico quindi in realtà noi possiamo andare ovunque nella regione possiamo andare a trovare qualsiasi persona all'interno di un'abitazione quindi si possono anche organizzare delle feste volendo perché se uno ha una villa e, dieci, e invita 10 persone a casa a quel punto è una festa e a quel punto aumenta il rischio del contagio perché eh, lasciare libero l'incontro tra persone all'interno di un'abitazione e invece non far sì che queste persone si possano vedere magari anche in 4-5 persone a un bar mantenendo le distanze di sicurezza come avviene in Germania perché in Germania le birrerie, eh, danno, cioè si può andare in birreria, prendere la birra e consumarla a un. si chiamano Birgarten. Bir, bir, bir, bir garden, giardini della birra praticamente, a distanza di sicurezza con gli amici la gente può bere una birra. Cioè, non è più Bisogna logico fare questo e così Ma si muove anche l'economia piuttosto che mandare la gente a casa di altre persone. Dove non c'è controllo è praticamente. È chiaro, io punterei tutto sulla responsabilizzazione delle persone. È ovvio che se tutti siamo coscienti del pericolo che esiste, delle conseguenze e ci autogestiamo, credo che sia possibile fare tutto con intelligenza. Mi sembra che il popolo italiano sia abbastanza maturo e abbia dimostrato in questi due mesi di rispettare le regole. Quindi mettere dei veti, mettere dei vincoli così eh, forzati. Alla fine qualsiasi persona che anche ha, una, ha anche la volontà di eh, obbedire, a un certo punto perde, perde il nome della ragione. Io credo che possano succedere veramente delle cose poi incontrollabili da un punto di vista sociale. Cioè tu devi fare una riapertura e responsabilizzare le persone. Anche perché se non muori di Covid, poi muori da un punto di vista economico eh e sociale. Certo. Professore, io vedo proprio due linee di approccio diverse a questa problematica. La prima, la oserei dire, è una linea più patriottica, ovvero una linea di persone che hanno fiducia nel popolo italiano e quindi sanno che se il popolo italiano è informato eh, correttamente di ciò che può fare o non può fare, ma soprattutto di quali sono gli atteggiamenti da evitare, si fidano eh, delle persone e appunto ehm, hanno una linea più morbida. Mentre un'altra che invece pretende un po' come di sentirsi migliori del popolo italiano, di doverli educare, di doverli impedire, di doverli inseguire se fanno una corsa in un parco da soli. Lei pure vede questo atteggiamento ma, diverso. Lo vedo, ma secondo me la verità è sempre nel mezzo, in tutte le cose. Io credo che responsabilizzare sia fondamentale, anche perché... Eh, se uno riapre e poi alla fine la responsabilità, il senso di responsabilità viene meno, eh, abbiamo di nuovo un aumento del numero dei contagi, quindi inevitabilmente ci potrebbe essere una nuova chiusura. Quindi a quel punto non conviene a nessuno eh, ignorare e non rispettare le regole. Io credo che veramente bisogna trovare un punto d'incontro, perché da una parte sì la malattia, ma dall'altra stare chiusi dentro casa, poi in un periodo dell'anno particolarmente bello credo che faccia male a tutti quanti infatti ci chiedono dal nostro facebook se eh, appunto allo stato attuale o nella fase 2 i bambini potranno incontrarsi perché poi c'è anche il problema di molte famiglie che ovviamente avendo chiuso i rapporti dei figli e immagino anche quelli più piccoli alle mura domestiche hanno un problema di gestione e di crescita di questi bimbi è chiaro, io ho due bambini piccoli che stanno soffrendo a stare dentro casa, quindi capisco benissimo la situazione. Il problema è che due, due, due bambini come si incontrano? hanno bisogno dei genitori e quindi aumentiamo il numero dei contatti. Bisogna trovare, trovare un compromesso, una, una via d'incontro da, da questo punto di vista, secondo me, assolutamente. Anche se si è visto che i bambini poi alla fine non contraggono il virus, però potrebbero essere vettori di virus e quindi dei portatori di virus e infettare magari un nonno o uno zio o un'altra un persona e quindi determinare poi problematiche più importanti molto chiaro dottore, è stato. dottore sì, Rebecca ci scrive vogliono distruggere l'economia questo Ma ce la auguriamo di secondo, secondo me beh sarebbe un, un autogol tremendo dell'economia del non piano. giova a nessuno ma infatti non è la volontà secondo me di distruggere l'economia ma è il, quello che stanno facendo poi all'atto pratico non volendo magari perché non hanno tenuto nonostante una task force di esperti eh, più, più che pensare a come risolvere il problema o convivere tra virgolette con il virus con tutte le do, dovute precauzioni eh, hanno scelto la via più facile nonostante sia una task force di esperti ovvero eh, restiamo tutti a casa sì, ma non ci vuole una task force, appunto cioè, non era Bastavo io. necessario. mascherine e tamponi, tu con mascherine e tamponi cioè. già fai una scrematura incredibile cioè. e eviti certo. che, il, che il virus circoli e puoi riprendere la tua attività. Cioè, se avessimo investito in mascherine e tamponi, adesso chiaro, probabilmente avremmo certo. potuto aprire bar, ristoranti, e ma negozi certo, venditi dal dettaglio. Ma c'era anche qualche imprenditore che era partito, poi e, e su questo magari eh, più avanti nel corso della facciamo pure un approfondimento perché. Ovviamente se tu dici la produzione la lascio in mano al privato, eh, però gli faccio un prezzo imposto e eh, io magari che la devo produrre dico perché la devo pagare io la mascherina. Allora o la produce lo Stato e quindi mi rimane statale, c'è cioè il prezzo imposto, oppure se la, me la fai produrre... Cioè, deve avere margine questo, stato, questo, questo, questo, questo governo si sta un po' Deresponsabilizzando un po' troppo Troppo, me. troppo Anche con il discorso le con le banche Le banche abbiano cuore La banca non è una onlus La banca non ha mai avuto cuore Perché non sarebbe una banca cioè, sarebbe un'impresa anche lei un giustamente anche banca, Quindi non si può dire La banca abbia buon cuore La banca deve avere delle garanzie Per elargire un prestito Giusto o sbagliato? Però funziona così non è che lo, può... Stato, lo Stato deve acquistare mascherine e le deve dare alla popolazione. Il prezzo poi la vede, se la vede lo Stato. Questo e è certo. quello che deve fare se vuole tutelare la salute dei propri cittadini e soprattutto l'economia della propria nazione, perché senza mascherine è un disastro. E anche, se, anche, per imporre, anche per imporre l'obbligo delle mascherine, perché non si può imporre un obbligo su mascherine che non sono reperibili sul mercato e che tra l'altro devo comprarle io. È chiaro, certo. Cioè, perché, certo. Perché il, devo il, primo, il primo passo è la mascherina. Senza mascherina il virus gira, è, è fisiologico, c'è poco da fare. Gira ugualmente, però con la mascherina abbassi il rischio. E poi comincia a fare uno screening su, su, sulla che popolazione lo ha, magari inizia anche a tenerlo lui in quarantena, a monitorarlo, a chiamarlo due volte al giorno. No, certo. Certo. Abbiamo un paio di domande, poi Vai, Mirko. Poi insomma salutiamo e ringraziamo il professore. Allora c'è Luigi che le scrive: Professore, professore, ma l'utilità dell'app immuni senza tamponi? Ma secondo me, secondo me, non c'ha nessuna utilità assolutamente perché come fai a sapere se uno è positivo o è negativo perché magari dice che ha avuto la febbre se ha avuto una febbre perché era stanco oppure perché aveva avuto un altro tipo di, di infezione o un rialzo febbrile normale io credo che questa dell'app sia una cosa veramente fuori, se tu non fai uno screening non puoi, non puoi programmarla e poi c'è Mario che le scrive, professore, ma perché non far allenare gli atleti professionisti nei propri centri sportivi e magari al parco sì? Allora, entriamo nello specifico. Io so bene, per certo, quello che è stato fatto a Formello, c'è cioè una sanificazione del centro sportivo. Ci sono 14 spogliatoi a Formello, perché tra spogliatoi della prima squadra, della primavera, degli arbiti, della Lazio femminile, delle varie under, ci sono 14 spogliatoi e ci sono 5 campi da calcio io credo che il centro sportivo di Formello sia l'ideale per iniziare a riprogrammare l'attività sportiva facendo dei piccoli gruppi perché ci sono tutte le possibilità però non si capisce perché questa cosa non si possa fare sembra per non dare magari un messaggio distorto alla popolazione ritorniamo sempre e lì invece se tutti non al parco ritrozzo. insieme, bello ritorniamo Dai, sempre lì professore sembra come se non dobbiamo lanciare un messaggio perché se vediamo i giocatori allenarsi, allora lo facciamo anche noi. Diciamo. No, no, vabbè, ma, ma questo è un luogo comune sbagliato, cioè quelli sono dei professionisti che fanno girare un'attività economica e hanno le loro responsabilità, perché poi dietro eh, il gioco del calcio, perché tante volte le, le persone pensano di calciatori, bella vita, eccetera, eccetera, ma ci sono tante figure professionali, a partire dai magazzinieri, eh, tutte le maestranze che in questo momento o stanno a stipendio zero o in cassa integrazione cioè il problema sociale sta dietro anche al mondo del calcio quindi far ripartire il calcio a parte i diritti tv e altre cose io non entro nel merito di queste, di queste cose più grandi di me però ci sono tante maestranze che stanno soffrendo come la maggior parte delle persone in Italia Posso certo. fare una domanda un po' maliziosa l'ultima al eh. professore ma professore sì. secondo lei il campionato con se fosse stato studiato un metodo sarebbe potuto riprendere ma secondo me, secondo me sì, a porte chiuse potevano riprendere tranquillamente facendo uno screening, e certo tu devi organizzare una reclusione della squadra cioè quei giocatori devono stare tipo un mondiale dentro. E certo, devono stare dentro il centro sportivo si devono muovere sempre controllati controllati anche da un punto di vista di tamponi, di esami seriologici e poi andare avanti certo Bisogna capire qual è la volontà, perché secondo me, questo è un mio punto di vista, quindi non ho sentito nulla, io credo che il campionato non riprenda. Io credo che stiano solo tirando un pochino eh, sul tempo, di settimana in settimana, rimandano, rimandano, rimandano e poi a un certo punto diranno no, non si comincia più. Professore, è stato chiarissimo, noi la ringraziamo. Professore a Gabriele a tu, Antonini. Benissimo. È un urologo alla Sapienza di Roma è bello, stato un piacere. SS Lazio. Grazie, SS Lazio. grazie. grazie. grazie. grazie, grazie, grazie professore. Noi. Ciao, grazie. grazie.